Buongiorno a tutti, sono Cristina Natural Anti-Age e oggi siamo ospiti della sede di Milano dell'Agenzia di Anna Maria Palladino. Siamo qui perché molto spesso ci viene chiesto eh, qual è la differenza tra rivolgersi a un sito online di incontri oppure impegnarsi in un incontro diretto con un'agenzia. Anna Maria è un'esperta, ha al suo attivo anni di attività e ha avuto modo di eh, aiutare molte persone a trovare la loro strada per la felicità. Anna Maria, puoi dirci che cosa spinge le persone a scegliere un'agenzia di incontri? che si dicono spesso cuori solitari, al posto di rivolgersi a portata di click con uno dei molti siti nazionali o internazionali sul web. Cristina, innanzitutto benvenuta. Eh, cosa dire? Sì, hai ragione, oggi eh, conoscere nuove persone è a portata di click, eh, però c'è sempre un grande dubbio. Eh, chi c'è dall'altra parte del mio smartphone o del mio PC? Non sappiamo effettivamente se la persona con cui stiamo chattando sia realmente eh, quella che dice di essere. Invece la persona che viene in agenzia e che si rivolge a noi ha la certezza di incontrare eh, degli uomini e delle donne sentimentalmente liberi. Eh, garantiamo l'identità di queste persone e il fatto che abbiano delle intenzioni serie. Anche se inizia tutto con un'amicizia, con un caffè, un aperitivo, nulla di vincolante, per carità, ma ehm, quantomeno eh, diamo l'opportunità alle persone sole di rimettersi in gioco in maniera concreta, uscendo di casa. Perché io posso avere migliaia di amici sui social o contattare o essere contattata da tantissime persone su un sito di incontro ma sono in ogni caso da sola, seduta sul mio divano. Invece credo che le vere emozioni si vivano soltanto occhi negli occhi, eh, guardandosi, sorridendosi, sfiorando una persona. È così che io capisco eh, se l'uomo che ho accanto eh, mi fa provare delle emozioni o meno. E, e venire in agenzia significa proprio questo, incontrare davvero eh, chi potrebbe trasformarci la vita. Ci puoi raccontare la storia di qualcuno, qualcuno o qualcuna che grazie al vostro intervento ha visto cambiare radicalmente la sua vita? Ce ne sarebbero tante, perché sai facendo questo lavoro da oltre dieci anni ho conosciuto tantissime persone. Mi viene in mente la storia di, di una donna che chiameremo Marina. Marina è una donna che ha avuto una vita davvero difficile. La persona al nostro fianco può rendere la nostra vita un paradiso o un inferno e molto dipende anche da noi, da come reagiamo. Marina è una donna che ha subito e ha sopportato per tantissimi anni, problemi economici, due figli da crescere, un marito poco presente, il classico uomo sbagliato. Uh, lei si è ripresa la sua libertà, ha tirato sui figli, ora i ragazzi vivono fuori, lei si è ritrovata da sola. E mi ha detto, ma Anna Maria, è possibile che non ci sia al mondo un uomo capace di ridarmi serenità, di darmi un po' di leggerezza, di essere un supporto per me e io per lui? E quindi si è affidata a me e ha davvero iniziato a riscrivere la sua vita. Perché oggi, come è cambiata la sua vita? Esce più spesso, conosce persone nuove, ha tanti amici nuovi, e ha la concreta opportunità di incontrare un uomo affine a lei, intenzionato anche lui a fare sul serio, a costruire. E la sua vita potrebbe cambiare, perché è inutile lamentarci senza far nulla, bisogna agire e darsi le opportunità. Come dice qualcuno, la vita finisce dove comincia il divano. <ride> Bello, è vero, è <ride> proprio così. Grazie Anna Maria. Ma grazie a voi.